No, oggi ho, ho scelto di raccontarvi qualche cosa a proposito del tema dell'ambient intelligence, quindi ehm, concepire e pensare ambienti che combinino, in un certo senso, l'esperienza utente e le capacità tecnologiche, hm? in un, un, un tutt'uno, in un certo senso, eh, provando un po' a superare quello che è dispositivi, oggetti che fanno cose, no? e andare verso un ambiente che in qualche modo anche qui sto usando io i termini impropri per il mio dominio no? che comunichino no? con l'utente, collaborino con l'utente ma cerco di spiegarvi per gradi eh, cercando di non superare il tempo vediamo che... con un timer così facciamo Sappia... so, così so quando sfordo, quindi... no. Eh, no, io parto ma molto brevemente eh, forse sgombrando il campo dando per scontato eh, l'esplosione dei dispositivi eh, che eh, sta emergendo oggi nel, se vogliamo da un lato nell'elettronica di consumo e dall'altro nel campo del, degli ambienti smart home, smart buildings, eccetera no? eh, c'è quasi un eccesso di offerta di tecnologie, di dispositivi che da un lato fa piacere perché qualunque cosa tu ti immagini ti serve il sensore per misurare eh, oppure per sentire oppure l'attuatore che no? da, cerchi abbastanza lo trovi sicuramente Um, ma nelle offerte commerciali molto spesso viene a mancare una visione un pochino di insieme molto settoriale, molto verticalizzata molto di nicchia, ogni singolo sistema fa le sue cose e non pensa agli altri ma poi l'uomo che vive l'ambiente rimane tagliuzzato, no? eh, diviso in tante piccoli sé ciascuno dei quali parla con un piccolo sottosistema o con un insieme di dispositivi no? non c'è un'esperienza unica dell'uomo che interagisce con l'ambiente ma c'è l'uomo che interagisce con i dispositivi presenti nell'ambiente e questa è una cosa che dobbiamo superare se vogliamo aumentare la pervasività dell'intelligenza nell'ambiente. non posso anche cognitivamente pensare no? di relazionarmi con troppi oggetti, io voglio relazionarmi con l'ambiente che vivo questa ah, certo. è eh, solo una slide per far capire che qualunque cosa vi possa immaginare c'è già. Allora, mentre io parlo metto in sfondo un video eh, che serve, mh, non è esattamente ciò a cui vogliamo arrivare, però è qualcosa che, che somiglia, abbastanza eh, evocativo, no? eh, di questa disciplina che chiamiamo ambient intelligence, di cui ho riportato una delle definizioni, quella che ci sta mentre righe, che tra l'altro è anche diciamo, è una più chiare. Uh, che dice che il sistema di ambiente intelligence è un sistema un ambiente digitale, quindi sicuramente elettronica e informatica che supporta le persone nelle loro attività quotidiane, quindi andiamo ad aggiungersi ad affiancarsi a attività che le persone già compiono e poi ci sono due aggettivi che sono la maledizione dei progettisti, proactively but sensibly cioè deve supportare le persone proattivamente e non quindi reattivamente, quindi non è un sistema che risponde a delle mie richieste, o non solo risponde a delle mie richieste, ma deve in qualche modo anticiparle, no? in qualche modo eh, conoscere di che cosa avrò bisogno, magari impararlo eh, senza necessariamente dover essere programmato in modo rigido, perché poi le esigenze delle persone, ma le stesse persone che condividono l'ambiente hanno esigenze diverse. Sensibli, deve farlo deve fare il primo passo ma in modo sensato in modo adeguato non fare la scelta sbagliata uno dei problemi che incontrano le case domotizzate no? Abbiamo le tecnologie di oggi quando c'è troppa automazione in un ambiente una delle prime reazioni che si incontrano nelle persone che vivono in questi ambienti è di sentirsi prigionieri No? Non essere più in grado di controllare il proprio ambiente perché fa che cosa vuole, no? eh, ci capita anche in ascensore, se vogliamo, da, da lì in su, quando cioè, l'automazione sostituisce le nostre scelte, a volte ci fa comodo, ma a volte no, perdiamo la, la, la, la sensazione di, in, di avere controllo. Quindi, combinare questi due aggettivi, che raccontarvi sono facili, eh, ma poi realizzare, fare in modo che per i vari occupanti di un edificio, per le varie attività della vita quotidiana, per i vari tipi di. Di, diciamo, di strumenti, di impianti tecnologici esistenti, sinergisticamente no, eh, creino questo ambiente e queste soluzioni non, non è tecnicamente assolutamente facile, infatti questo se vogliamo è l'indicazione di un filone di ricerca, non è un risultato già assodato. Taglio il video perché di fatto no, sta eh, ripetendo vari scenari tutti basati tra l'altro su, su, su un meccanismo di notifica continua della persona su questo video che a me non piace molto, no? l'ho scelto perché è un pochino ampio come scenario ma è abbastanza eh, di distrazione in certo senso rispetto a quello che serve no? però in ogni caso vediamo che c'è un, un insieme di sistemi, no? un sistema l'abbiamo visto in casa, l'abbiamo visto sulla bicicletta, l'abbiamo visto sull'auto che in qualche modo osserva, monitora eh, le persone decide che cosa deve fare e quindi propone delle azioni oppure esegue direttamente delle azioni rispetto agli utenti questo è un pochino il tipo di sistema in cui stiamo pensando quindi questa definizione parte dalle persone il chiave di tutto non è quando si sente parlare di smart home oggi si parla soprattutto di automazione, risparmio energetico, sicurezza questi la chiamo automazione, non riesco a dare il significato di smart o di intelligente a una cosa che esegue semplicemente, valuta no? de, de, de se semplicemente delle soglie o applica dei pattern predefiniti di, di attivazione o disattivazione di impianti energetici. No? Eh, segue degli algoritmi, punto e basta, ma qui non interagisce con le persone, l'edificio che è più efficiente non è l'edificio che è vissuto meglio o interagisca con la persona. No? Eh, eh, quindi, nel medio-intelligenza cerchiamo di partire da lì e vedere come mettere insieme tecnologia esistente, costruire scenari usando tecnologia esistente, quindi, non sono sviluppi tecnologici di nuovi sensori o di nuovi protocolli o di nuova informatica, mh, in modo da costruire cioè un loop che adesso eh, provo a ad descrivervi, da, dal, dal nostro punto di vista informatico, no? di quali sono i componenti essenziali. Allora, eh, Due slide semplicemente per fare il punto su che cosa definisce l'ambiente intelligence nella letteratura, al di là di quella definizione. Da quella definizione si deduce che in qualche modo un sistema di ambiente intelligence debba avere no, questo insieme di caratteristiche minime. Eh, innanzitutto deve essere, essere in grado di sentire, quindi il fatto che ci sia della sensoristica in grado di capire cosa sta succedendo nell'ambiente nella persona, qui stiamo parlando sia di sensori ambientali che di sensori indossabili in un certo senso. Deve essere in grado di rispondere ai bisogni, quindi se identifica un'azione deve, deve avere le mani, no? diciamo, deve avere eh, un canale con cui poi agire, farsi sentire l'utente, deve essere, e questa è una delle parti più difficili, adattativo, cioè non può rispondere sempre nello stesso identico modo a fronte delle stesse o simili condizioni di partenza. Mh, altrimenti fatichiamo a classificarlo intelligente. L'intelligenza è proprio la, la capacità di rispondere in modi nuovi quando si presentano delle esigenze non ancora viste prima. Deve essere trasparente: qui molti dei concetti, se vogliamo, sono già comparsi nelle presentazioni precedenti. No? quindi li, li rivedo dal punto di vista di un sistema informatico. Trasparente, no? invisibile: eh, il sistema in casa mia. In casa mia non ho messo 12 computer perché mi piaceva vedere lucette accese come nei film di fantascienza degli anni 60. Ho no? un sistema che fa delle cose, ma come le faccio? Quali siano gli oggetti tecnologici che svolgono queste cose, meno le vedo, meglio è, perché io ho un'interazione che voglio avere meno mediata possibile la tecnologia. No? Come si dice, la tecnologia va bene quando scompare all'utente. Quando io telefono parlo col mio amico, non parlo col telefono. No? Adesso, quando alzo la temperatura, sto toccando il regolando il termostato. Allora c'è un oggetto che tra di me, che è un ostacolo tra me e mio, la mia sensazione di benessere. No? E, e vorremmo che scomparisse il più possibile. Eh, L'ubiquitous il fatto che i dispositivi siano ovunque è quasi scontato. L'intelligenza, diciamo, è l'altra no? eh, componente che, a cui vogliamo arrivare in certo senso. Questi queste caratteristiche si possono ottenere, questo è un po' scusate per il bianco, che si legge poco, ehm, ma le prendiamo una a una, eh, sono un po' le... Eh, diciamo così, implicano dover costruire dei sistemi che viaggino, vivano su questo tipo di loop, no? dal punto di vista proprio della progettazione eh, informatica. Cioè io ho un loop che parte in qualche modo dal sensing, un sistema in qualche modo, e queste, queste cose diciamo, sì, sono lo schema progettuale con cui, lavorando con gli studenti, insegniamo a, eh, a costruire questi sistemi, di ragionare separatamente su ciascuno di questi quattro elementi. Che cosa vuoi sentire? Quali quantità devi misurare dal campo? E poi dopo capiremo con quali sensori, con quale metodologie, con quale precisione, eccetera, eccetera. Che ragionamenti fai sulla base dei dati che raccogli dal campo? Perché il dato grezzo non vuol dire nulla è una combinazione di dati, insieme alle loro tendenze, che mi danno un'informazione. Allora, Questo è un fatto di ragionamento, cercare di dedurre da dati, da numeri, dedurre situazioni, conoscenza, informazioni. Una volta che ho deciso, agisco. Agire cosa significa? Modificare qualche qualità dell'ambiente che sia possibilmente percettibile dall'utente. Quindi luce, quindi suono, quindi notifica, quindi vibrazione quindi apro una porta eh, quindi accendo la musica eh, in modo che l'utente possa percepire una variazione dell'ambiente, sì, possono anche sì, per, variazioni non percettibili, ma a questo punto l'utente diciamo, diventa parte passiva invece stiamo andando a vedere dei cicli in cui l'utente invece sia parte attiva perché poi effettivamente c'è una parte di interazione vera e propria dell'utente che interagirà in due modi o attraverso opportune interfacce come si è sempre fatto e come purtroppo si fa troppo oggi, qualunque oggetto tu, intelligente tu vada a comprare ha la sua app. Per cui se te hai comprato 10 oggetti avrai 15 probabilmente app sul tuo telefono per controllare ciascuna e il suo pezzettino. Oppure stiamo cercando di far nascere una modalità di interazione nuova che abbia dato un'interazione diretta uomo-ambiente. In cui il sistema informatico c'è, l'interfaccia c'è, ma l'interfaccia è, è l'ambiente, è nascosta, è embedded nell'ambiente stesso, certo. però questa parte di interazione chiaramente va progettata um, ed è una parte, allora, di designer, che i nostri studenti di informatica faticano molto a comprendere, le altre tre ce l'hanno di più nel DNA, ma quest'ultima l'utente lo vedono sempre o all'inizio o alla fine. Però, come parte di un ciclo, di un loop, è un passaggio abbastanza difficile su cui dobbiamo insistere. Allora, su questa tematica, ambient intelligence, eh, noi abbiamo provato ma molto brevemente, abbiamo, se volete, poi vi lascio i riferimenti. Ma eh, ci sono alcuni gruppi no, di, di lavoro che stanno lavorando, e qui ho messo solamente i riferimenti, eh, parliamo di Stanford, MIT, eh, Middlesex e Exex ex ex, per parlare del, del UK. Eh, ovviamente sono i laboratori che fanno queste cose e poi ci siamo anche noi non, chiaramente non è una lista esaustiva ma andando a vedere le pubblicazioni sono grossomodo i gruppi eh, più attivi e eh, che cosa facciamo noi in particolare a Torino su questi temi perché quindi potrebbero essere degli agganci no, per future attività eh, un tema molto sentito è eh, noi end user programming cioè se tu hai un sistema intelligente o è così intelligente che capisci tutto da solo non ci siamo ancora oppure in qualche modo dovrà essere programmato ma io non posso permettere no, di mettere in un ambiente abitativo in una casa, in un ufficio un sistema che richiede un tecnico programmatore ogni volta che devo cambiare qualche cosa devo arrivare a facilità di programmazione che siano accessibili all'end user che un end user non sia informato vostra zia, eh? quindi non solo non informatico, ma neanche ingegnere, ma neanche architetto, ma neanche un tecnico, eh, questo parte innanzitutto dalla metafore linguistiche di, di presentazione, oggi non ci sono strumenti che siano in grado, che io conosca, di permettere la programmazione avanzata di sistemi così complessi faccio di nuovo l'esempio del eh, termostato quasi tutti voi probabilmente in casa avrete un termostato settimanale è banale, ogni ora della settimana giorno, ora, dite che temperatura volete ho fatto qualche intervista non scientifica a Campione ma molti lo usano semplicemente come termostato manuale alzo adesso, abbasso adesso perché adesso ho caldo adesso ho freddo, il fatto di programmare impostare la programmazione settimanale che è un lavoro di due minuti non lo fa quasi nessuno Ecco, questo è un livello per di, un dispositivo che ha una funzione sola, aprire e chiudere una valvola. Ah. Immaginate per sistemi più complessi, eh, qual è il tipo di interfaccia semplice che posso no, fornire? Questo è un tema abbastanza eh, che ha due facce, sicuramente quella cognitiva eh, sull'aspetto di interazione e poi anche tra la parte, se lo vogliamo, di, interfaccia inter di cioè, algoritmi intelligenti sottostanti, che siano poi in grado di materializzarle queste regole, non solamente farle esprimere. E poi c'è l'altro tema, che sembra che avere sistemi più proattivi, più intelligenti, ci sommergerà di notifiche. Già adesso ne arrivano troppe, più di quante, diciamo, perché ogni nuovo sistema ogni tanto avrà qualche cosa da dirci. Sì, sì, proattivo, però proattivo vuol dire che è il sistema che dice all'utente, senti, c'è questa cosa, potrebbe interessarti, quanto, tanto, non lo so, io te lo dico. Hm? Quindi anche la gestione della user interruption, del fatto di interrompere forse il lavoro delle persone attraverso delle informazioni che potrebbero essere o no pertinenti o eh, questo è un altro tema, che potrebbe essere un tema di contatto. Ecco, chiudo solo raccontandovi due cose invece sull'aspetto didattico in cui caliamo, qui stanno scadendo i 15 minuti, quindi ne, eh, cercherò di rimanere entro un minuto, eh, il corso che stiamo facendo ormai da due anni, adesso inizierà il terzo e nel secondo semestre, è rivolto al terzo anno della triennale eh, il corso si chiama proprio Ambient Intelligence eh, è un corso che cerchiamo di svolgere con una didattica diciamo del XXI secolo, quindi usando i vari strumenti social, usando le lezioni video registrate, tra l'altro il corso è in inglese, quindi eh, attiriamo anche diversi studenti stranieri, è eh, un corso opzionale chiaramente, un corso fortemente di laboratorio, in cui essenzialmente dopo aver raccontato agli studenti questi concetti di di intelligence, proponiamo un tema, l'anno scorso il tema è stato eh, lo Smart Campus, quindi guardati intorno al tuo campus universitario e dimmi come potrebbe essere più smart eh, quest'anno è ancora un segreto quindi non vi dico ancora quale sarà il tema se no i studenti cominciano a studiarselo no, eh, eh, e, e gli studenti divisi a gruppi sviluppano ciascuno un proprio progetto sono liberi di fare il progetto che vogliono purché rimangano nei binari, nelle linee guida negli attributi che vi ho raccontato prima e poi durante il corso noi li affianchiamo nello sviluppo dei lavori tante martellate in laboratorio e ovviamente raccontiamo qualche aspetto tecnologico, linguaggi, strumenti, eccetera, che poi loro useranno, ma alla fine ogni studente userà un insieme di dispositivi diversi, un insieme di tecnologie diverse, per arrivare alla fine a presentare il loro progetto in prima battuta all'esame, ma poi a settembre, ormai è diventata tradizione, abbiamo già fatto due anni. Eh, eh, facciamo uno showcase pubblico presso l'incubatore. Eh, Quest'anno siamo riusciti a raggiungere un buon, un buon ritorno, nel senso che abbiamo avuto. Eh, circa 200 persone che hanno visitato al di là degli studenti, quindi aziende, eh, colleghi eccetera che sono venuti a vedere il lavoro degli studenti, 7 sponsor per aiutarsi a organizzare, quindi sta cominciando a prendere una certa sua... Eh, massa critica in cui lo studente però si cimenta nel dire Vabbè, hai un tavolo, hai, hai delle persone devi raccontare e far vedere funzionante il tuo sistema in piccolo, limitato, un prototipo essenzialmente no? questo per lo studente del terzo anno è abbastanza una rivoluzione abbastanza forte una rivoluzione. Eh, infatti noi siamo molto soddisfatti arriviamo a, a giugno che siamo eh, a totalmente prosciugati di qualunque tipo di energia, sia di studenti che noi docenti eh, gli studenti chiaramente sono molto soddisfatti ma nello stesso tempo molto preoccupati dall'impegno eh, che, che un corso di questo genere gli richiede ma nello stesso tempo si sentono di imparare molte cose ecco questo se vogliamo ampliando un pochino poi il contesto la nostra didattica a volte avrebbe bisogno di un pochino più di mani no? <ride> un pochino più di, che è un pochino meno di carta ecco, questo se vogliamo, è il messaggio che possiamo lasciare non rubo altro tempo. Grazie. Mille.